Benvenuti a tutti, Logistics and Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si realizza una miniatura, ovvero un thumbnail di una immagine. In particolare, noi abbiamo questo formato, l'HEIC, che è il formato utilizzato per esempio da Apple, e poi vediamo è stato utilizzato anche da, eh, da Canon. Praticamente, se si fanno le foto con l'iPhone, viene fuori questo formato HEIC. Allora, andiamo a vedere che cos'è molto semplicemente significa high efficiency image file format vedete viene introdotto dal gruppo no? il, il moving picture expert group quello che ha creato l'MPEG e viene utilizzato vedete qui in iOS 11 nell'iOS 11 e anche eh, da canon questa è una breve scheda se volete la leggete che cos'è è un formato di immagine abbastanza compresso in questo caso la nostra immagine di esempio occupa 3,4 MB ma noi vogliamo creare una miniatura che occupi molto poco lo facciamo con Gimp è un programma multipiattaforma GIMP che può essere installato nella maggior parte dei sistemi operativi vediamo come si fa è molto semplice il video durerà pochissimo andiamo nel menu file facciamo apri e nella nostra scrivania apriamo appunto il nostro esempio foto.hec vedete che lui ci dice già che per esempio è 4032 pixel per 3024 quindi una diciamo dimensione abbastanza rilevante facciamo apri, vedete ci dà un pannello con informazioni molto tecniche molto tecniche non è il nostro mestiere vedete però ci, ci chiede se vuole cambiare il profilo del colore se noi vediamo ci sono tutte queste informazioni tecniche cioè si può fare un rendering differente, vedete, percettivo colorimet colorimetrico relativo saturazione e colorimetrico assoluto ma non è il nostro mestiere, quindi noi lasciamo fare questo cambio di profilo e gli diciamo converti Facciamo, le, lasciamo fare tutto automaticamente a GIMP e vedete che quando eh, il formato HEC è decompresso, questa foto viene fuori 113 MB vedete? compresso diciamo era 3,4 MB e pensate un po' decompresso viene 113 MB. ovviamente noi dobbiamo fare una miniatura quindi deve diciamo, occupare pochissimo spazio nel nostro hard disk nelle nostre memorie di massa dei telefoni andiamo subito nel menu immagine andiamo nell'opzione scala immagine e gli diciamo ad esempio 320 pixel, vediamo come viene fuori, ma diciamo che vogliamo dire 480, vediamo come viene fuori, viene il, il notissimo formato 640x480, quindi è molto più piccola dell'originale, ma noi abbiamo necessità di risparmiare spazio. Facciamo scala vediamo lo sta facendo, diamogli un po' di tempo, vedete è più piccola, con la rotella sta facendo lo zoom con GIMP, è molto più eh, piccola, cioè abbiamo perso la definizione, ma comunque è ancora visibile, è intelligibile, questa sarà soltanto una miniatura, un thumbnail, andiamo subito ad esportarlo, menu file, voce appunto esporta come, e in questo caso gli cambiamo ovviamente il formato, non è l'HIC, diciamo il JPEG più compresso che c'è, foto jpeg jpg.jpg jpg, esporta e vedete che qui ci lascia scegliere il livello di compressione diamogli una qualità al 35% cioè di, diminuiamo ancora la qualità non solo abbiamo diminuito la dimensione ma diminuiamo la, la, la qualità non è al 100% ma al 35% togliamo tutte queste cose così forse risparmiamo un pochino e facciamo esporta eh, riduciamo immediatamente il nostro programma di fotoritocco la prendiamo e vediamo che cosa è successo vedete la nostra foto è venuta di 58 addirittura kilobyte lo rivediamo un attimo 58 KB, è stata fatta oggi alle 11:27. allora mentre il formato diciamo compresso però eh, di, a dimensioni regolari era 3,4 megabyte vedete che la nostra miniatura diventa 58 KB. c'è cioè un risparmio molto grande di oltre 3 kilobyte di oltre 3 megabyte chiedo scusa se lo dopo doppio clicchiamo vediamo che ancora questa foto è comunque intellegibile, può, può essere usata come miniatura senza occupare tanto spazio all'interno del computer. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti di averlo visto fino alla fine, speriamo vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.